E dicevamo Dio ci ha veramente onorato. Amen. Amen. Perché in questa chiesa Dio ha fatto passare servitori di Dio di un livello molto alto. Amen. Amen. E uno di questi è Caterina. L'evangelista Caterina, troppo gentile. Come ho conosciuto Caterina, vi voglio raccontare questa sì. storia perché sono sicuro che non tutti lo sanno. Ma io, in un periodo che stavo ministrando giù in Sicilia è capitato che andavo in una chiesa, predicavo, ministravo, profetizzavo, e il pastore dice le stesse cose che tu hai profetizzato, hai detto e hai predicato, addirittura gli stessi versetti biblici, la settimana scorsa è venuta una pastora dell'Australia che si chiama Caterina Omalosi e ha predicato lo stesso versetto. Eh. Caterina so Andavo in un'altra chiesa, predicavo alla fine del culto dei fratelli, ma pastora, proprio la stessa predicazione che ha fatto una pastora australiana che è venuta la settimana scorsa, che si chiama Caterina e ha predicato il profissionale. Ma sì. E questo è capitato per circa un mese, un mese e mezzo, cioè io arrivavo nelle chiese dove la domenica prima era stata lei. Ah allora. no, è male è no, mi pare che era in Sicilia. Sei venuto in Sicilia a cercare. È no no era il... in Sicilia ah era in Sicilia ok well, mi ricordo... <ride> ci eravamo tanto per l'Italia non mi ricordo però mi ricordo che mi a sapere che lei stava ad una chiesa adesso a Fiume Finto, una cosa del yes. genere si chiama yeah. il Paesino e allora quando i fratelli ci devo andare a conoscere chi è questa Caterina di Naboloso? sono curioso e mentre stavamo quello camminando con la macchina vedo una macchina avanti a me e Dio mi dà una visione e vedo che sopra questa macchina c'è un angelo che aveva una spada in mano e dico, oh, e chi è quest'angelo? e chi ci sta in questa macchina e davanti? e c'erano anche due angeli ai lati, sì. me l'hai Eh. per questo mi ricordo sono passati diversi anni, non sì. mi ricordo più di... <ride> arriviamo, e questa macchina stranamente fa la nostra stessa strada arriviamo fuori dalla chiesa, chi scende dalla macchina? Caterina Borossa <ride> e quindi poi ci siamo conosciuti e devo dire la verità che è stata una grande benedizione per la mia vita Grazie a me Dio ha segnato molto la mia vita eh, ed è stata di profondo impatto e profondo cambiamento. Quindi devo ringraziare Dio di avermela fatta incontrare ed è veramente un grande amore poterla avere qui perché vi dico la verità, tutti la vogliono, tutti la cercano, però lei sta qua. Amen. Ringraziamo Dio perché Dio ci ha fatto davvero. servitori di Dio di un certo calibro che sono servitori che vanno in chiese enormi e stranamente in Italia vengono da lui dove sembra che non siamo nessuno però se non siamo nessuno per gli uomini siamo per perché Dio perché Dio vi ama Amen. Amen. Dio ci sta onorando Amen. Amen. e vogliamo veramente questa sera essere attenti alla parola soprattutto dopo avrà completo spazio per ministrare predicare profetizzare qualsiasi cosa che Dio le metterà nel cuore perché Dio la usa molto attraverso una rivelazione di liberazione di guarigione quindi cerchiamo di non perdere niente questa sera non permettere al diavolo di rubarti niente ma fai in modo che Dio possa toccare la tua vita sono stata in Canada dopo tre settimane sono venuta in Italia ho già predicato e ministrato intorno all'Italia poi sono andata a Gerusalemme per la seconda volta ho percorso tutti i passi che Gesù fece ed è un magnifico, è una cosa meravigliosa perché Dio ti apre gli occhi e ti fa comprendere cose che altrimenti non capiresti e sono, sono stata invitata in Spagna <ride> se vi racconto la storia non ci crederete sono stata in Spagna per quasi quattro settimane quasi un mese e apro il Facebook perché sono in contatto con i vari pastori da tutto il mondo innanzitutto sono nata a Palermo in Italia e sono emigrata in Australia all'età di 23 anni, ho già 72 anni a ottobre e giro il mondo e sono 27 anni che sono pastore, è un pastore australiano, è naturale che non è uno di quei pastori come qui che hanno quattro pecorelle e aprono la chiesa. Da noi si fa la scuola biblica per tre anni, regolare, full time, tutti i giorni e poi guardano i doni dello Spirito Santo nella tua vita. Attenzione a non lasciarli imbrogliare dall'uomo, perché l'uomo guarda la persona, trova facile il terreno e ti fa leader, pastore, leader superiore attenzione se non vi chiama Dio non lo fate perché il diavolo vi distruggerà la lotta non è contro carne né sangue ma contro i principati le potestà dell'aria dobbiamo stare molto attenti a non lasciarci ingannare e quindi io um, insegnavo in Australia nelle varie università e insegnavo lingue e parlo francese, spagnolo, italiano e inglese Dio mi ha preparato prima nel naturale e poi nel soprannaturale poi mi sono rotta la schiena sono stata a letto tre anni ho perso mio marito per una ragazza più giovane mia figlia è morta all'età di 31 anni e mi ha lasciato una bimba di due mesi e mezzo era una cristiana ma non mi sono arrabbiata con Dio per niente perché Dio conosce tutto le prove vengono ma noi dobbiamo saperle superare Amen. dobbiamo avere fede sapete perché? vi do una notizia tutto quello che Gesù ha passato lo dobbiamo passare noi l'unica cosa che non passeremo è la crocifissione però dobbiamo crocifiggere la nostra carne giorno dopo giorno e stare attenti alla voce dello Spirito Santo se superiamo le prove saremo qualificati fare La volontà di Dio, ma se non superiamo le prove e ci prendiamo dispiacere e perdiamo la fede e diciamo dove è Dio e lasciamo entrare differenti persone di differenti qualità di pensiero nella nostra casa: filosofi, psicologi o. Oh, Jehovah's Witness come si chiama Jehovah's Witness? Sì. Eh, eh, testimoni di Jehovah grazie Spirito Santo testimoni di Jehovah oh, persone che praticano una religione che non è la verità e la vita come Gesù allora la confusione avviene in voi e non sarete mai sicuri di quello che vi sta succedendo cominciate a perdere le forze cominciate ad avere confusione nella mente Cominciate a non essere più sicuri di che Dio, le prove vengono, verranno contro di voi, vi ruberanno soldi, a me mi hanno fregato dopo un anno di essere in una città ad aiutare un pastore dopo che avevo affittato la casa, il pastore sa, affittato la casa, ha comprato computer, stampante, eh, mobili, tutto quanto, mi hanno detto ciao, te ne vai, non ti appartiene niente, è mio, perché la casa è mia. E ragazzi, io ho benedetti e me ne sono andata, e lì Dio mi ha aperto più porte. Eh, eh, eh, eh. Se ci facciamo il cuore duro e cominciamo ad odiare, cominciamo ad avere problemi contro le persone, state sbagliando perché non è contro carne né sangue, è contro il Satana che vuole provare e Dio permette. Per vedere quanto grande sia la vostra fede, quindi praticamente. Mi sono rotta la schiena, ho perso il lavoro come insegnante, ho perso mia figlia, ho perso mio marito, col divorzio, ho perso tutto, ma mi sono attaccata alla mano del mio Signore. Lui è la nostra forza, la rocca. Stasera me la sono goduta, mi sentivo in Spagna, pastore, bellissimo. La alabanza la, la, la lode in, in spagnolo è tutta una cosa diversa. Io sono nata in una chiesa spagnola e quindi me la sento, il Signore mi ha messo lì, nel mio spirito c'è la lode forte di saltare, di danzare, di glorificare il nostro Dio come faceva Davide, che non aveva vergogna, e vedo certi pastori impassibili, ma dai, stiamo lodando il re del re, il Signore dei signori, colui che ti ha creato, colui che ti ha messo al mondo, senza... Lui non saresti qui, lui ha un piano nella tua vita e quindi Amen. me la sono goduta, Pastore. Sei un figlio meraviglioso. Dio ti benedica e ti continua ad aprire Amen. e tutti quelli che parlano contro di te chiudiamo le bocche dei leoni. Come fece il nostro Davide. Ok, io stasera voglio dirvi che sono felice di essere qui e voglio iniziare a parlarvi di come funziona l'unzione che cos'è l'unzione voglio insegnarvi perché abbiamo cantato una canzone e Dio mi ha cambiato tutto il messaggio avevo preparato un'altra cosa avevo già dato le note e ho detto a Ciro cancella tutto mi ha detto di parlare sullo spirito Santo. <ride> di come funziona l'unzione perché nella canzone c'era scendi su di noi e vieni in noi e voglio spiegarvi la differenza perché Dio mi ha detto, spiega, ok, preghiamo, Padre ti do onore e gloria, ti ringrazio per la tua voce che sono capace di percepire, di capire e voglio essere ubbidiente alla tua volontà. A me piace essere una figlia obbediente, perché la tua parola dice che l'obbedienza è meglio del sacrificio. Tu non vuoi sacrificio, il sacrificio l'ha fatto tuo figlio Gesù sulla croce per noi tutti. Prego Padre di aprire le menti e i cuori e io leggo e prendo autorità sopra ogni spirito che rigetta la verità di Dio, che rigetta la parola, sopra dubbio, sopra incredulità e sopra ogni cosa che non è in linea con la parola di Dio in ognuno di voi e leggo e rompo l'autorità in questa zona, leggo e rompo e butto fuori. Negativo nel nome di Gesù. Il popolo di Dio dice alleluia. alleluia. Allora, Atti 1:8 dice, ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo scenderà su di voi e mi sarete testimoni in Gerusalemme. In tutta la Giudea, in Samaria e perfino alle estremità della terra, bellissima. Allora, vediamo che la potenza si riceve quando riceviamo lo Spirito Santo. Senza il potere dello Spirito Santo siamo nulla. Abbiamo la, la, la segheria, abbiamo la mente chiusa. Non riusciremo mai a comprendere l'importanza del potere dello Spirito Santo. Chi è lo Spirito Santo? È la terza persona della Santissima Trinità. Andiamo a vedere al principio, questo non, non l'ho dato nelle note, dice la parola di Dio, nel principio era il verbo, aspetta, Genesi 1, andiamo. Scusatemi, me lo sta dando, devo ubbidire. Genesi 1 come on. La creazione Dice nel principio Dio creò i cieli e la terra La terra era in forma vuota Le tenebre coprivano la faccia dell'abisso E lo spirito di Dio Aleggiava sulla superficie delle acque Sappiate che prima di accettare Gesù Noi eravamo come questa terra Confusa Con tenebre E tutto era una distruzione ma venne lo spirito di Dio e cominciò ad alleggiare dentro noi e mise ordine quindi voi siete nati di nuovo grazie allo spirito santo andiamo a vedere la Trinità in queste parole e dice nel verso 2 uh, no, andiamo qui uh, Dio disse in seguito a quello delle acque Dio disse sia la luce e luce fu Allora qui abbiamo la Trinità al completo Abbiamo Dio che dice sia la luce, la parola Chi è la parola? È Gesù Quindi abbiamo Dio che parla La parola parlata è Gesù Perché Gesù è il compitore di tutto quello che il Padre dice e lo Spirito Santo Aleggiava e metteva ordine Questo è quello che è successo a voi Voi avete creduto Che Gesù è il figlio di Dio è la parola Che è venuta sulla terra E si è fatto uomo Per voi, chiaro? Sì. Avete creduto Che lo Spirito Santo è entrato in voi Quindi dov'è il vostro Spirito? Il Signore mi porta da un altro lato ancora Dov'è il vostro spirito? È qui. È quello che chiamate la bocca dello stomaco. Non è lo Spirito Santo, è lo Spirito di vita che Dio vi ha dato. Infatti, quando voi piangete e avete un gran dolore nella vostra vita, mica vi toccate il cuore, vi toccate qua. Ah, ah. E quando ridete che vi raccontano una barzelletta, una storia comica, dove vi toccate? Vi fa male qua. Io sapete, in Spagna. Oh. prima di iniziare a predicare ho toccato i pastori che si rotolavano a terra per più di due ore con una risata che non finiva mai il pastore si è alzato e ha detto pastora Caterina stai lontano da me, mi fa male tutto qua certo è, è lo spirito dell'uomo Amen. Amen. c'è una bottiglietta d'acqua salve sì. allora Dio disse sia la luce in ognuno di voi e Dio vi diede la luce, la luce di Dio è su di voi e ritorniamo a 18 voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi, vedete la potenza è una cosa molto speciale e viene su di voi, il Vangelo dice che è venuto su di voi, non dentro di voi, vero? Che dice? Su di voi. Il risultato è servizio, essere testimoni, perché dice mi sarete testimoni. In, Samaria, in Giudea Giudea sarebbe il paese dove voi vivete, la vostra casa, la vostra chiesa, la gente che conoscete. Samaria Sarebbe Napoli in generale, uscendo dalla zona dove voi vivete. Io credo che Mario e la moglie si ricordano che, devo dare grazie a Dio, sono stata ospite loro quanto? Due mesi. Mamma mia. E abbiamo portato a Cristo moltissime persone, nello stesso palazzo, persone che venivano a visitare a Rosa e questo è il nostro compito noi dobbiamo essere testimoni testimoniare che cosa? che noi siamo salvati grazie al nostro Gesù grazie allo Spirito Santo che ha fatto un lavoro eccellente nella nostra vita ma se noi non testifichiamo, non testimoniamo Dio non ti può mandare dalla Giudea in Samaria Dio non ti può mandare fino all'estremità della terra faccio io nei vari paesi del mondo? Dovete parlare, dovete testimoniare quello che il Signore ha fatto nella vostra vita. Siete testimoni, diamo un applauso al Signore. Giovanni 14, 16, 17. Dobbiamo testificare, testimoniare ai perduti, a quelli che non hanno idea cosa ha fatto Gesù per loro? Giovanni 16,17, questo è Gesù che parla e dice e io pregherò il padre ed egli vi darà un altro consolatore, nella vita ci sono problemi, nella vita stamattina qua... chi era presente? I pastori erano presenti, voi, chi ha sentito la mia predicazione stamattina? Benissimo Ciro, e, e abbiamo parlato delle Dell'uomo, nelle stagioni della vita di una chiesa, non tutto è facile. Così come abbiamo primavera, estate, autunno e inverno, anche nella nostra vita, attraverso le stagioni più dure, Dio ci vuole. Volete sapere una cosa? Per vostra conoscenza, io ero già pronta di venire in Italia a maggio, ve lo racconto perché voglio che comprendiate come dovete superare le prove, la fede, tutto quello che voi avete, fede è nelle vostre mani, dovete usarla. Allora dovevo andare in Italia, avevo già il biglietto pronto, ho perso un sacco di soldi, non me ne frega niente. sto dolore, da dove vieni? Te ne vai nel nome di Gesù. Mi metto sotto la doccia e comincio a massaggiare. Massaggiando mi accorgo che c'era un una piccola un un protuberanza, un nodulo sul mio seno sinistro e tu da dove vieni? Te ne vai? Non ne, non ne tengo conto nel nome di Gesù. Beh, qualunque altra persona si sarebbe preoccupata. Io non ho fede in Dio, la mia vita è nelle mani del Signore e se Lui mi vuole io me ne vado se Lui non mi vuole, qua sono. vado fuori, vado a comprare il regalo a mia sorella a mio fratello torno a casa e trovo una lettera del Ministero della Sanità carissima Caterina, ti facciamo sapere la legge è cambiata fino ai 75 anni devi fare il test al seno dico signore tu mi stai parlando? ok e io sono andata a telefonare no mi dispiace dice tra un mese c'è una lista lunghissima dico allora niente può essere che il signore non vuole nemmeno ma avevo i miei dubbi e dico signore metti la tua mano e mentre che mi dice tra un mese io dico no io parto tra due settimane starò via da tre a sei mesi non so quanto Dio vuole e questa mi fa aspetta aspetta c'è una cancellazione puoi venire domani? Sì, senz'altro e comincia la mia odissea Quattro giorni ti mandano di qua, ti mandano di là, bla bla bla bla. E ai miei figli non dicevo niente. All'ultimo minuto hanno detto cancro di seconda categoria. Ci sono quattro categorie, il mio era leggerissimo. E eh, hanno trovato che era due millimetri. Potete immaginare quanto è appena invisibile. Come Dio mi ha fatto vedere sto, sto coso esterno, mentre era bene interno e dal lato opposto. E fanno l'operazione un giorno esco e cominciano gli ospedali devi fare chemoterapia perché ti torna perché è qua perché è là sapete cosa ho fatto cosa avreste fatto voi i miei figli preoccupati mamma forse Dio sono pastori forse Dio ti vuole mettere a riposo no no il mio Dio non vuole il riposo io finché vivo sono un'aquila e andrò per il mondo a predicare a me ne bello, ne bello. Me a me. ho fatto il me ne sono andata in Canada dove tre settimane in Canada che poi ho avuto delle belle esperienze ne abbiamo parlato con il pastore forte come una quercia torno, i miei figli di nuovo mamma hanno telefonato gli ospedali tu devi fare questo devi... non ti preoccupare, mi faccio il biglietto me ne vado in Italia sono stata in Italia arrivo in Italia il pastore porrello dice sai Caterina lui è dottore sai Caterina io vado a Gerusalemme vengo con te Lirio e con tua moglie ce ne siamo andati una bella settimana a viaggiare tutti i posti dove Gesù ha camminato, io non mi sono preoccupata. Ritorno la Spagna mi chiede di andare, fatemi in Spagna. Oggi sono qui da voi, tra due giorni partiamo per la Spagna perché qualcuno, qualcuno mi ha fatto trovare in Facebook la mia fotografia, io apro tornando a Gerusalemme. Io devo andare a fare una conferenza internazionale in spagnolo. Ma chi, chi l'ha fatto? E il Signore mi dice telefona a Napoli. <ride> e così ho scoperto chi era stato. E andrò a fare questa conferenza in televisione. Mio figlio oggi era con la bocca aperta, ti raccomando, non fare troppo, non fare troppo. E chi mi ferma? E se Dio è con noi, chi è contro di noi? Ah, eh. Di che cosa abbiamo paura di morire? Ah, eh. Ma diavolo ci vuole fermare perché mi avevano detto il Signore ti ha allungato la vita di 35 anni io ho detto dio mio ne ho già 71 più 35 devo fare marmellata ma ha detto no no in perfetta salute subito il diavolo ti dà la prova per vedere come reagisci tu come reagisci lo schiacci e vai avanti perché la forza nostra la sua voce, già sapete che siete guariti perché Dio vuole la vostra guarigione lui ci vuole consolare e rimarrà con noi per sempre, se avete accettato Gesù, lo Spirito Santo è dentro di voi nel vostro spirito abita qui, certo che vi dovete dare da mangiare qual è il cibo dello Spirito Santo? la parola di Dio se voi non leggete la parola muore, il baby muore se il mio fratello che ha appena avuto sua moglie e il bimbo, il neonato non dà da mangiare, cosa succede? dai un mese e poi muore no? e invece se gli diamo da mangiare, mangiamo tre volte al giorno e certe volte anche quattro e eh perché? perché lui di più? Quindi ogni poche ore perché mangiamo? per alimentarci e così dobbiamo alimentare il nostro spirito non andate da nessuna parte senza aver mangiato, senza aver dato da mangiare al vostro spirito e sarà in voi. Quindi dov'è lo Spirito Santo? In voi. E come mai, dice? Verrà su di voi. Vediamo questa differenza. Lo Spirito Santo è con noi fino alla fine della nostra vita. Lo Spirito Santo è in noi quando abbiamo accettato Gesù. E lo Spirito Santo è su di noi, che succede? Numero uno: prima della salvezza lo Spirito Santo ti ha rivelato Gesù nel tuo cuore, ti ha convinto di peccato, di giustizia e sei potuto venire a Gesù riconoscendo il potere della croce, perché se non aveste capito il potere della croce, non avreste potuto comprendere senza lo Spirito Santo. È stato Lui che vi ha rivelato ed è per sempre con te. Non ti lascerà mai né ti abbandonerà. Numero due. Una volta che tu hai accettato Gesù nel tuo cuore e sei nato di nuovo, lo Spirito Santo è in te per sempre. Giovanni 14, 17 non lo conoscete dice lo spirito della verità sapete certe volte la gente mi dice pastora ho pregato per te e lo spirito santo mi dice non è vero a me bugie non le potete dire perché lo spirito di Dio parla è lo spirito della verità non si può mentire allo spirito di Dio che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce E sarà dentro di voi, in voi, giusto? Avete capito bene questa situazione? Amen. È chiaro? Amen. Se non avete capito ve lo ripeto perché è importante che comprendiate l'opera dello Spirito Santo, Amen. quindi è in voi quando avete accettato Gesù, con voi per sempre, è chiaro? Amen. Okay. Andiamo avanti. Lo Spirito Santo viene su di te nel momento che tu stai facendo un servizio per Dio. Atti 1.8 Quando fai il servizio per Dio, come in questo momento, io sto predicando, poi imporrò le mani Pastore, i pastori fanno la stessa cosa il momento che noi imponiamo le mani, lo Spirito Santo viene su di noi chiaro? Amen. per il servizio Amen. ma se non siamo preparati lo Spirito Santo su di noi non viene voglio che comprendiate bene questo ok? di nuovo riceverete potenza la potenza quando noi preghiamo per la gente non è nostra, è la potenza dello Spirito Santo. E se non credete nello Spirito Santo e non parlate in lingue, non avrete potenza, sarete deboli e non potete fare niente nella vita. È inutile che vi danno primato che siete leaders, che siete pastori, ci sono pastori vuoti. E non parlano nemmeno in lingue perché non ci credono, hanno una confusione tremenda. Se non parlate in lingue e non vi riempite delle lingue, non potrete andare all'estremità della terra. Amen? Amen. Chiaro? Attenzione: c'è una grande differenza tra la presenza di Dio e il potere di Dio, lo ripeto: c'è una grande differenza tra la presenza di Dio e il potere di Dio in noi quando tu dici sento la presenza di Dio non è biblico quello che tu senti è il suo potere perché quando scende lo Spirito Santo tu senti il potere io non posso stare in piedi come diceva la pastora Maria Pia lo Spirito Santo è qua, sto tremando anch'io, tremo al punto che cado a terra da sola avete capito? quello è non è la presenza è il potere vediamo che cos'è la presenza di Diervesh Esodo 33,18 allora Mosè disse De, fammi vedere la tua gloria e nel 34,5 dice che l'Eterno discese nella nuvola e si fermò là con lui, con chi? con Mosè e proclamò il nome dell'eterno eccetera eccetera cioè il nome dell'eterno è la rivelazione della sua gloria santo santo santo Dio dell'universo questo è il nome Dio ha tanti nomi Dio è l'eterno è l'onnipotente l'onnisciente, l'onnipresente tutto sa tutto capisce tutto conosce di ognuno di noi non possiamo mentire a Dio. È inutile che facciamo, oh, io sento la presenza. Non è vero niente. Se non siete veramente in contatto con Dio, la Sua gloria non si manifesterà. Amen? Chiaro? Avete capito qual è la differenza? E l'Eterno passò davanti a Lui e gridò, l'Eterno, l'Eterno Dio, Misericordioso, pietoso, lento all'ira, regno di benignità e di fedeltà. Abbiamo un Dio fedele, abbiamo un Dio puro, abbiamo un Padre che ci ama con tutto se stesso, ci ha messo al mondo perché ci vuole usare, vuole che ognuno di noi sia usato per allargare il suo regno sulla terra. Sapete, io sono stata a Gerusalemme e sono rimasta questa volta ancora più impressionata degli ebrei che vanno al muro della, del, pianto. del pianto e piangono, e fanno così, e mettono tutti i bigliettini perché? Perché? Lo sapete perché? La rivelazione è stata grandissima per me e ringrazio il Signore che me l'ha spiegato per bene perché questa è l'unica cosa che è rimasta dell'originale del tempo che era stato costruito a Gerusalemme però in questo tempio facevano i sacrifici di animali il sangue scorreva perché era sangue di capri sangue di pecore, sangue di bue. adesso siccome è rimasto solo sto pezzo di muro e tutto l'altra parte dove loro facevano i sacrifici è stata distrutta loro sono paralizzati perché ancora non possono fare il sacrificio degli animali, non credono che Gesù sia già venuto, stanno aspettando Gesù che ritorni e hanno tutto sbagliato, non hanno capito niente, perché l'agnello di Dio è già venuto, si è sacrificato, sono stati loro stessi che lo hanno crocifisso e hanno detto... Su di noi la conseguenza di questa morte. Si sono autocondannati e ancora stanno aspettando che Gesù venga. Ma noi non abbiamo bisogno più del Tempio per fare i sacrifici. L'unico agnello puro di sangue e di tutto è stato Gesù, l'ultimo sacrificio reale che ci ha dato l'opportunità di essere noi. Santo. Facciamo un applauso al Signore. E also nem Ricerche, ho detto al Signore: Spiegami qual è la causa per cui diventiamo figli tuoi, e Dio mi ha detto il momento che noi accettiamo Gesù con tutto il cuore e non ripetiamo a pappagallo perché Dio sa chi veramente ha accettato Gesù. Io lo so, quando boom e calo da terra, dico Gesù è entrato. Ok, quando noi sappiamo che Cristo è in noi, il Signore ne ha detto in quel momento tu prendi il posto di mio figlio e diventi mio figlio, mia figlia e Gesù prende il posto tuo su quella croce e lui si carica di tutte le maledizioni, le malattie, le conseguenze dei tuoi peccati e ti libera di ogni cosa. Nello spirituale c'è uno scambio tra te e Gesù Gesù prende il tuo posto di uomo che sta fallendo ogni cosa E tu prendi il posto di figlio di Dio Che è una cosa meravigliosa Amen. Sapete? Abbiamo cinque sensi Vista? udito, dorato, gusto e tatto Grazie Spirito Santo Yes, me lo dirò E abbiamo cinque sensi soprannaturali dovete affilare preparare i vostri sensi naturali per poter ascoltare la voce di Dio per poter ubbidire alla voce di Dio e io riesco addirittura guardando le mani della persona a capire i peccati che ci sono nella persona posso odorare demoni tre, quattro di loro e non sbaglio sapete ma non perché sono io perché c'è Dio in me Amen. è come in me Amen. è in voi amè Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. siete potenti per la potenza dello spirito santo come on Amen. Amen. Amen. come on God is good all the time Dio è buono Amen. la Amen. Amen. ogni nato di nuovo è ripieno di spirito santo Amen. la presenza riempie il cuore del nato di nuovo e lo spirito santo è il confortatore io mi ricordo quando morì mia figlia ero desolata, l'unica figlia l'unica avevo due maschi ma Cindy era per me mia sorella era per me tutto era una ragazza eccezionale parlava sei lingue era un erostes sposata aveva dato al mondo una bambina e tutta un tratto il Signore se si è portata e lei se ne voleva andare l'aveva conosciuto Gesù all'età di 15 aveva fatto un patto con lui che se ne voleva andare lui gli disse no, non è tempo avrai una bimba e dopo che darai vita a questa bimba non te l'avevo mai detto questo dopo che darai vita a questa profetessa tu verrai con me e lei sangue, mentre viaggiava, si era fermata al cuore, non riuscivano a trovarlo e se n'è andata con Cristo, ma ha lasciato la Bibbia aperta e per una settimana era sotto controllo all'ospedale. Io andavo a vederla tutti i giorni con la bimba e dicevo alle infermiere, ai dottori: Where's my daughter? Dove è mia figlia? E mi dicevano: Non mi parlai tua figlia. Dodicesimo piano, decimo piano, ottavo piano, piano terreno, a tutti se ne vanno dall'ospedale e lei non la trovi mai miracoli e segni il Signore faceva attraverso di lei ma lei se ne è andata con Gesù bene il dolore è stato grande anche perché avevo tanti altri problemi ma io mi afferravo alla mano di Dio mi afferravo a Gesù al Consolatore, allo Spirito Santo e io gli dissi Signore ci sarà il funerale di mia figlia io non voglio che nessun altro predichi tu dammi la forza io ho predicato al funerale e cinque persone hanno accettato Gesù. Ragazzi miei, fatevi coraggio, fatevi forza, tutto è scritto il nostro destino nelle mani di Dio, Amen. Amen. ma che ci frega quando moriamo, tanto non moriamo. Amen. passiamo da questa vita tanto travagliata a una vita migliore se abbiamo Cristo. Se non l'abbiamo c'è da piangere perché sappiamo dove andare, è vero? Amen. Quindi la presenza riempie il cuore, è il confortatore che lo Spirito Santo ti darà la forza. Allora chi è la presenza? Lo Spirito Santo. Amen. Quando lo Spirito Santo scende, c'è la presenza di Dio. Amen. Quando siamo nella presenza del Signore, attenzione, succedono queste cose. La presenza quieta l'anima. E non possiamo muoverci, è come che siamo bloccati, o tremiamo, o piangiamo, o ridiamo, ma non ti puoi muovere. E la tua anima sente quella pace, quella tranquillità che solo lo Spirito Santo ti può dare, gli dà pace. Nella presenza del Signore le parole sono inadeguate, si rimane in silenzio, noi non possiamo nemmeno parlare. Tu vorresti cercare e tu gli dici se qualcuno... Don't speak, non parlare, vero? Okay. La sua presenza elimina te e non puoi più agire nella carne, è finita. Ti elimina, ti annulla, perché sei così pieno e ripieno di Spirito Santo che non ti va nemmeno di aprire la bocca, di parlare, di agire nella carne, infatti se voi vi ricordate il viso di Mosè era così raggiante di luce che dovette coprirsi perché la gente non poteva nemmeno guardarlo, vero? E Adamo alla presenza di Dio annullava se stesso vi ricordate? non si accorgeva di essere nudo vi ricordate? erano nudi la presenza di Dio annullava la loro carne ma quando peccò lo notò che era nudo perché tornò nella carne. Amen. Amen. La presenza di Dio cancella la carne, ti senti leggero, leggero. E Dio lavora. Sapete quando uno cade a terra, lo Spirito Santo lavora sul vostro corpo, sulle vostre ossa, sullo spirito, sulle vostre emozioni. Io mi ricordo, Mario è qui, posso dirlo, Mario? La sera che Mario accettò Gesù. Fu una grande lotta e mi ricordo che Mario si meravigliò perché lui aveva avuto un incidente, credo, vero Mario? Per molti anni aveva avuto dolori, qual era? Il braccio, che era? Ah, eh, Mario, racconta. È venuto nel 1996 un incidente autostradale. Eh, sei macchine mi venivano addosso qui sopra la sua e mi dissero solo la macchina, mi portarono all'ospedale e eh, non riuscivo neanche a capire dove diavolo stavo. E automaticamente in ospedale invece di curarmi delle eh, ernie cervicali mi curavano con tutta roba. Eh, alla fine ho trovato con un colpo di spalla sinistra e e perché non riuscivo a muovere. Da pochi anni, vero, che avevi detto? Sì. Poi dopo oh. due anni ho ripetuto lo stesso incidente. Lo stesso giorno, nello stesso Satana? giorno. Satana? Oh. lo stesso mese. Satana lo voleva abbassare, mi rendete conto? Nel secondo incidente non guidavo io, davo un mio amico e ho visto una morte con gli occhi. E ho riportato le stesse fratture che prima. Sopra la stessa cosa. E adesso. Poi che è successo Mario quando abbiamo pregato? Tu sei caduto? si sì, sono caduto. Ti sei alzato? Perché? Non c'era più dolore? No, il dolore è scomparso. E mi... Manov perfettamente la stampa. E da allora non è che problemi di questo genere. che Charlotte, Charlie Maine, Chicago sono stata in Sud America Argentina, Uruguay quattro volte sono stata in Nuova Guinea, sono stata um, a, attorno all'Australia al nord, al sud, all'est, all'ovest dell'Australia sono stata alle Figi, eh, Nuova Zelanda a predicare sono stata oh, Yonggi uh, in Corea ho fatto dieci anni ho servito Yongmi Cho la chiesa più grande della Corea ho conosciuto pastori e ho lavorato in liberazione con pastori come Anacondia Carlos Anacondia eh, Claudio Freson il signore come diceva il pastore è colui che apre le porte e che ti mette a contatto con persone che sono famose e quindi io so che ho visto miracoli di ogni genere e che se tu afferri la presenza del Signore stasera, tu sarai guarito. Amen. Amen. Così come Dio ha guarito me e io non ho niente. Solo un giorno di operazione sono saltata su, ho creduto che il mio Dio mi ha guarito e oggi il pastore ha parlato pure con il mio figlio e gli diceva grazie pastore per guardare la mamma, dice, per aver cura della mamma, perché lui traduce dall'inglese, tu rukafta mai mamma. Luca Ftaism, guardare mia madre, capisci? E dovete avere fede, dovete avere fede, afferrare quello che Dio vi ha promesso, Dio è onnisciente, Dio conosce i vostri cuori, i vostri bisogni, ma dovete parlare, Dio lo dovete chiedere, bussa e ti sarà aperto, chieda e ti sarà dato, Dio vuole che voi parliate, sapete che lui ha creato tre regni, il regno animale il regno vegetale e il regno umano nessuno parla come l'uomo le piante non parlano gli animali hanno il suono ma non parlano non possono ragionare ma l'uomo è creato a immagine e somiglianza. Amen. e come Dio disse si è fatta la luce voi dovete parlare per avere la luce attorno a voi Amen. voi dovete scacciare le tenebre scacciare le malattie Amen. essere forti Signore, tu sei morto per me sulla croce e per quella croce e per quel sangue che tu hai versato io sono guarito. A me? Un applauso al Signore. Completiamo perché la presenza è la sua divina protezione. Salmo 91, ve lo ricordate? Non c'è bisogno di leggerlo tutto? Mettilo per un secondo giro. Salmo 91 che dice anche quando camminassi nella valle eccetera, chi dimora nel riparo dell'altissimo riposa all'ombra dell'Onnipotente che cos'è Onnipotente che può tutto Amen. che cos'è Onnipresente che sa tutto ed è con voi in ogni luogo Amen. che cos'è Onnisciente sa tutto niente è nascosto al nostro Dio Amen. Amen. tu sei il mio io in cui confido, va bene così, noi dobbiamo confidare nell'eterno, noi siamo suoi figli, Amen. se il tuo figlio viene e ti chiede, mamma, papà, mi puoi dare per favore qualcosa e tu ce l'hai, gliela dai o no? Sì. Dite la voce alta, e sì. Sì. così, quando voi chiedete al vostro padre celeste, lui ve lo darà. Guardate alla vostra fortezza Alla vostra rocca che è Cristo Amen. E concludiamo Concludiamo con Efesini 6.18 vi spiego perché ci sono tre cieli il primo è il cielo che vedete a occhio nudo il secondo è il cielo dove c'è Satana e i suoi demoni l'autorità gliel'ha dato Adamo e Eva quando hanno peccato Dio li ha buttati fuori e siccome hanno obbedito a Satana loro sono sotto il dominio di Satana e anche noi eravamo ma poiché abbiamo accettato Gesù siamo sotto il dominio del nostro Dio. Amen. Amen. Amen. Chiaro? Ora noi dobbiamo portare a Cristo le persone che non sono salvate. Immaginatevi se un, una di voi porta una sola persona a Cristo, la chiesa sarebbe piena. Che vi costa? Che vi costa? Di chi avete paura? Io sono stata dichiarata ultimamente da una profetessa, un agente segreto di Cristo, ma di segreto non ho nulla, io quando vado, dove vado? Stamattina è stato? Eh, stamattina siamo andati a prendere un caffè e Gloria ha detto, pastora Caterina, questo ragazzo cameriere, gli ho detto Gloria, non mi dire niente, non abbiamo molto tempo, però... E ho detto a Dio, se è la tua volontà, quando io mi muovo, me lo incontro davanti. Sono andata al bagno, sono uscita ed era là. Gli ho detto, senti te, tu hai avuto due donne, bla bla bla, il Signore mi ha detto questo, questo, ma tu come lo sai? E sono un ministro di Dio. Dovete chiedere a Dio di darvi conoscenza, parola di conoscenza, discernimento di spirito. Senza questo non si può fare nulla E allora Lui ha creduto Ha detto veramente Nessuno poteva sapere queste cose Gli ho detto è pure un figlio Fatto con un altro, stai attento E così ha accettato Gesù Io faccio presto bam, bam, Due minuti All'aeroporto C'era una signora che non poteva camminare Bla bla bla E io ho detto questa qui Ho detto ai ragazzi che mi hanno portato all'aeroporto Questa la porto a Cristo ho detto Signore fammela rincontrare, non mi si siete accanto. Perfetto, abbiamo viaggiato lei davanti e io l'ho portata a Cristo Una Mariana che non vi dico, Maria, la Vergine Maria, gli ho detto: senti, ma tu hai figli? Dice, sì, questo ve lo insegno. Dice, sì, ho figli. Ma tu eri Vergine prima di sposarti, sì. E dopo che hai avuto il figlio sei sempre vergine? Dice no. Allora, come faceva Maria dopo aver avuto Gesù di dire Maria sempre vergine? Ah per virtù di Spirito Santo No scusa Lei è nata È venuta dal cielo O è nata sulla terra Dall'incontro di un uomo e una donna Dice sulla terra E allora Ce l'aveva il peccato originale Dentro di lei Che viene dal, dal sangue del Padre Dice sì E allora come può pregare per noi Prega per noi peccatori Se lei è una peccatrice come noi Dovete sapere spiegare le cose Ma chi vi dà la verità È lo Spirito Santo una cosa, dico signore aiutami spirito santo vieni mi aiuto e io prego in lingua e il diavolo si, si incavola perché tutte le lingue conosce nel secondo livello dove viene ma se noi preghiamo in lingua la preghiera passa e va direttamente al trono di Dio che riesce a capire quello che chiediamo Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Facciamo un applauso al Signore e dobbiamo allora, pregare per tutti i santi chi sono i santi? Noi chi sono i santi? Noi chi sono i santi? Noi perché? Perché Cristo ci ha santificato, siamo ritenuti santi, non quelli delle statuette non vedono, orecchie non sentono Amen. e la gente li porta in giro perché non hanno piedi per camminare. Noi siamo i santi Amen. perché Cristo in noi ci ha santificati. La parola di Dio che leggiamo ogni giorno trasforma la nostra mente e ci fa santi. Amen. Dio vi benedica.